Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di agosto 2022. Il calendario si preannuncia meno denso di termini fiscali vista la pausa feriale del fisco. L'unico appuntamento presente nella prima parte del mese è quello con le rate della pace fiscale dell'8 agosto i contribuenti dovranno provvedere ai seguenti versamenti le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 per quel che riguarda la rottamazione le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021 per il saldo e stralcio. La giornata da bollino rosso del mese è il 22 agosto al termine della pausa feriale Nello stesso giorno si concentrano quattro scadenze fiscali Partiamo dal termine del versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il pagamento emerso dalla dichiarazione dei redditi 2022 può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 30 giugno. Dal momento che il 30 luglio è caduto di sabato la scadenza è stata prorogata ad agosto ed è ricaduta nella proroga feriale. L'ultimo giorno utile è quindi quello del 22 agosto. Lo stesso giorno deve essere segnato in agenda anche dai sostituti d'imposta. In calendario c'è la scadenza degli adempimenti periodici, ovvero i versamenti di IVA, ritenute IRPEF e contributi IMSS. Nello specifico i soggetti interessati dovranno provvedere al versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dai sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese di luglio 2022 comprensive di addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2022, provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente e il versamento dei contributi IMSS per quanto riguarda i pagamenti relativi all'iva si dovrà pagare i versamenti del mese di luglio 2022 per i contribuenti mensili i versamenti del secondo trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali il 22 agosto è anche l'ultimo appuntamento con il vecchio esterometro Dovranno essere trasmessi i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. I soggetti obbligati all'invio della comunicazione trimestrale dovranno inviare i dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso operatori esteri in relazione al trimestre di riferimento. Nello stesso giorno è previsto anche il termine prorogato delle domande di esenzione dal versamento del canone TV per i contribuenti con età pari o superiore a 75 anni che intendono fare domanda di esonero dal pagamento del canone RAI possono presentare la richiesta, che vale per il secondo semestre dell'anno, i soggetti con un reddito non superiore a 8.000 euro. A fine mese, il 31 agosto, è in calendario l'appuntamento con saldo e acconto delle imposte sui redditi. I contribuenti interessati dovranno versare la seconda rata di IRPEF, cedolari secca e altre imposte dovute sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di agosto 2022.